Siamo qui in Piazza Statuto a Torino per il Global Strike for Climate. Um, co come vivete voi? Come pensate il vostro futuro voi, voi ragazzi di Fridays for Future? Avete paura per il vostro futuro? Sì, devo dire che siamo molto preoccupati Quello che è successo quest'estate ha davvero spaventato molti di noi Con queste ondate di calore senza precedenti La siccità qua a Torino molto forte E poi le morti la settimana scorsa nelle Marche per alluvioni eh, imprevedibili E così appunto tremendi Quindi siamo molto preoccupati ma siamo anche convinti che ci possano essere delle soluzioni Che la scienza le abbia già individuate e Che serva solamente la volontà politica di metterle in atto Dall'altra parte siamo molto preoccupati anche perché Nei nostri luoghi in cui viviamo, nella scuola e durante la trans scuola lavoro molti ragazzi perdono la vita purtroppo già tre quest'anno e questo è un altro problema gravissimo della nostra generazione ed è un altro dei motivi per cui siamo qua in piazza oggi perché non possiamo dimenticare la morte di Giuliano la settimana scorsa e non possiamo permettere che succeda di nuovo quindi um, due temi in realtà il clima cioè quindi la, la giustizia ambientale e la giustizia sociale quindi uh, PCTO e clima ma manca la volontà politica Uh, quali saranno i vostri passi per sensibilizzare i politici e soprattutto ritenete che i politici si sensibilizzeranno? Purtroppo quello che abbiamo visto finora ha dimostrato che, non, eh, che la gran parte dei politici non è stata sensibile ai temi che noi portiamo in piazza da ormai da tantissimi anni e i prossimi passi saranno semplicemente quelli di continuare questa mobilitazione che è nata tre anni fa, l'anno scorso ha preso vigore il movimento studentesco e l'importante è continuare su questa strada, costruire dal basso questo, questo cambiamento possiamo farlo solamente unendoci e scendendo in piazza come stiamo facendo oggi. Quindi massima vicinanza al movimento studentesco? Esattamente, certo, sono, siamo tutti quanti studenti quindi siamo tutti quanti dalla stessa parte Grazie Prego